dunque riprendiamo il nostro discorso eh, sull'architettura per accesso ai dati allora proviamo a ragionare su come implementare questa architettura che tiene molto ben separati i dati che stanno nei bin rispetto ai metodi di accesso ai dati a livello di persistenza di questi dati che stanno nel data access object, quindi per noi DAO, rispetto alle operazioni vere e proprie da compiere col database, che sono queste data source e result set che rappresentano gli oggetti JDBC. Allora proviamo a implementare, no? come si dice in giallo, rifattorizzare, cioè prendere le stesse istruzioni ma rimetterle in posti diversi, ciò che abbiamo appena creato la volta scorsa, che era quella pagina. Elenco prenotazioni, che è una GSP fatta così alla buona senza applicare il modello Model View Controller. Allora, se volessimo ottenere lo stesso risultato, cioè l'elenco delle prenotazioni registrate con un pattern adeguato, usando la diciamo, metodologia di progetto adeguata, dovremmo eh, innanzitutto creare un controller che acquisisce i dati fa un forward, a una pagina di vista che presenta i dati no? questo l'abbiamo sempre fatto, ogni, ogni pagina in realtà è spezzata in due dopodiché eh, questo controller dovrà preoccuparsi no? di ottenere le informazioni dal database Allora, quali sono i dati da mostrare? sono un elenco di eh, registrazioni no? quindi se noi provassimo a schematizzarlo e provo a farlo alla lavagna, l'architettura che vogliamo realizzare sarebbe qualcosa di questo genere, però lo facciamo con l'elenco no? per non modificare le pagine precedenti, ma poi anche le pagine precedenti, quelle dell'inserimento, le potremo adeguare in questo modo. Noi in realtà dal punto di vista utente c'è una pagina sola che contiene l'elenco. questo dal punto di vista dell'utente ma noi ci mettiamo sul server no? e sul server dovremmo avere almeno una pagina di controllo e una pagina di vista la quale pagina di vista genera questo evento la pagina di controllo viene richiamata dall'utente no, quindi qua dopo no clicco sul link per visualizzare l'elenco attivo questo controller su elenco prenotazioni che a un certo punto farò un foro da una view elenco prenotazione view elenco prenotazioni la quale genererà questo elenco Sotto forma di tabella, lista puntata, l'aspetto estetico, eh, lasciamolo per il futuro. il Futuro significa la settimana prossima. Dopodiché chiediamoci questa pagina di vista di quali informazioni ha bisogno. E come facciamo a saperlo? Allora, ci chiediamo questa pagina HTML quali informazioni deve contenere deve contenere tutte o sotto insieme delle informazioni presenti nella tabella utenti del nostro database. Allora vuol dire che a questa pagina di vista deve arrivare non un bin utente, non gli basta perché non è un solo utente che deve visualizzare, deve arrivare un elenco di bin utenti. Quindi deve arrivargli un bin che contenga a sua volta un elenco di utenti. Okay? perché deve stampare un elenco di utenti quindi questo dovrà avere il nostro oggetto si, lo, si chiamava finora utente Bing, giusto? Eh, utente B potremmo chiamarlo utente, uh, lista utente uh, lista utente c'è un oggetto che non fa altro che contenere un elenco di di, di di che cosa? di utente B ok? questo è ciò che la pagina di vista deve poter ciò cioè a cui la pagina di vista deve poter accedere una struttura di tipo lista un elenco B, che cosa? B, utente B, i quali a loro volta contengono i dati di ciascuno degli utenti registrati. <coughs> Scopo del controller è quello di preparare il modello, quindi di, fare, di costruire questi B in modo da poterli poi passare alla vista quando farò l'operazione di forno. E come fa il controller a costruire questi B? Ah, ricordiamo che la regola d'oro del controller è che lui i dati non li tocca sì che gli altri li tocchino. Allora, cosa farà il controller? Il controller userà un oggetto DAO che chiameremo magari utente DAO perché tanto si tratta di utente. E ecco. il controller dirà all'utente DAO, cioè DAO: vai a leggere nel database l'elenco degli utenti, tutte le informazioni sugli utenti e dopo che l'hai fatto, Riempimi questo bin, popola le di quel bin. Quindi il controller delega al DAO l'operazione di riempimento del modello. E il DAO dove lo prende? Ora lo prenderà dal database, ma questi sono poi i fatti suoi. Ok? Il DAO non è un bin. È una classe di servizio che usa il controller per riempire i valori dei bin, è una classe normale. Non è un bin, in questo forward la vista non ha bisogno di interagire col DAO, anzi, sarebbe sbagliato che lo facesse. La vista si trova dei dati, li deve visualizzare, quello è il suo lavoro. Non deve preoccuparsi di come ottenerli o da dove provengono. Sono nei bin, le visualizzano. Ok, quindi per fare questa pagina, noi dobbiamo prevedere di fare 1, 2, 3, 4, 5. Classi, 2 GSP 2 Bing e un DAO ma la maggior parte di queste classi sono l'una è già fatta, l'utente Bing ce l'abbiamo già le altre quattro sono tutte veramente di 5 righe ciascuna, un poco più ma quello che ci interessa è architettarle bene perché alla fine il codice è questo no? il lavoro che dobbiamo fare è questo che sta in questa pagina semplicemente lo spezziamo e lo spostiamo nei punti giusti in modo che poi sia anche più facilmente riutilizzabile eh, anche qui facciamo per gradi adesso facciamo una prima versione poi più avanti quando vedremo il data source per maggiore scalabilità modificheremo un pochino la strategia di costruzione dei DAO ma andiamo per gradi come sempre allora il primo grado è quindi costruiamoci se vogliamo è più comodo partire dai bin, l'utente bin ce l'abbiamo, creiamo un lista utente bin, quindi creiamo una nuova classe lista utente bin che è serializzabile perché è un bin, e la classe lista utente bin che cosa contiene? Beh, contiene una lista. Dunque, list di utente bin. Lista no? Dove list è java.util.list. L'interfaccia è semplicemente un contenitore che contiene una fisarmonica no, di dimensioni variabili di lista. No in modo analogo a quanto facevamo con l'error bin là era una mappa, qui semplicemente una lista perché non abbiamo bisogno di gestire delle chiavi sono ancora sempre in debito, me lo ricordo di una mezz'oretta di ripasso approfondimento sulle collection Questo là ehm, dopodiché per essere un bin deve avere un costruttore public, lista, utente, bin e questo costruttore non farà altro che inizializzare questo elenco di utenti a vuoto, quindi lista uguale new list, anzi array list, utente bin, aperto e chiuso a tonda, java.util.array list. List è un'interfaccia, ArrayList è una classe concreta quindi quando creo effettivamente la lista devo dire se è i due, due tipi di lista predefiniti sono l'ArrayList e la LinkedList nel no? Java Collection entrambe sono di tipo, cioè appartengono all'interfaccia lista, quindi quando definisco un tipo uso sempre il più possibile l'interfaccia, quindi il tipo più astratto che posso tranne quando ovviamente quando istanzio l'oggetto allora devo istanziarlo di una classe concreta. Eh? Il fatto che l'unico punto in cui compare l'implementazione, che sia un RList, che sia una linked list, sia dentro il costruttore, mi permette un domani di ragionare diversamente su questa struttura dati senza toccare nulla no, di tutto il resto del programma. Quindi cerchiamo sempre di, ogni volta che è possibile, lavorare con interfacce, con classi astratte e solamente dove siamo obbligati a no, usare le classi concrete. Eh, quindi abbiamo creato una lista di zero elementi. Cosa fa questa classe? Beh, permette di aggiungere nuovi elementi a questa lista oppure di interrogare l'elenco stesso. Allora il metodo più semplice per poter interrogare è un metodo getter, quindi un public getlista che ritorna una lista di utente Bing. che stupidamente va semplicemente return lista, e un metodo setter non ce l'abbiamo, perché non posso settarti una lista di botto, no? avremo un metodo add, in cui uno per volta ti aggiungo i vari elementi della lista, quindi avremo un public eh, void add, che prende come parametro un utente bin, e aggiunge alla lista quell'elemento l'implementazione più semplice è semplicemente fare il wrapping delle funzioni della lista che ci servono è un po' come faceva l'error message, no? accoda e poi ti restituisce l'elenco se lo vuoi però questo, essendo un bin è diciamo così un contenitore di questi utenti BIN che è facile da spostare per parlare tra pagina e pagina. Ok? E quindi ci siamo tolti questo Bing. Adesso pensiamo al DAO. Il DAO è la classe che deve, torniamo questa figura, su richiesta del client, chi è il client, chi, chi usa i servizi del DAO? Il controller. Il controller che chiede al DAO di fare delle cose. Quindi il DAO esporrà dei metodi che serviranno al controller per riempire i bin. Questo crea, può essere un crea o può essere un riempi, o può essere un popola, eh? i campi del transfer object che nel nostro caso il ruolo di transfer object viene assunto da questi bin perché sono loro gli oggetti che vengono trasferiti tra le varie parti del programma. Come fa? Eh, si interfaccia con JDBC. Quindi creiamo una nuova classe, la faccio in un sottopackage, class.dao, e lo chiamo utente DAO allora, utente DAO è la classe no, che permette di fare tutte le query relative agli utenti di aggiunta qui ci mettiamo i vari metodi no? ricordate CRUD crea, leggi, aggiorna e cancella dei, di vario tipo, ad esempio un metodo potrebbe essere quello in cui chiedo i dati di un singolo utente, un singolo utente quale? E beh, te lo dico fornendoti l'id utente oppure fornendoti la mail, in questo caso l'id utente non ce l'avevamo, scusate, avevamo la mail, quindi un metodo, adesso stiamo ragionando su vari metodi, non li implementiamo tutti perché noi in realtà ne servirà uno solo, ma tanto per capire come si ragiona sulla classe DAO potremmo avere un metodo che mi restituisce un utente, get utente by email, string email, ad esempio, no? in cui ti passo l'email e tu mi dai, mi istituisci un bin completo, facendo la query conoscendo l'email. Poi se non c'è mi istituisci nulla, altrimenti mi istituisci il bin. In realtà un bin di questo, un metodo di questo genere non, è, non sarebbe facilmente utilizzabile in generale dal controller, nel modello di controller. Perché il Bing normalmente lo creiamo, è il controller stesso che lo crea. Mentre questo metodo qua presuppone che l'oggetto utente Bing venga creato dal DAO e poi restituito al controller. Allora in questo caso specifico magari potrebbe andare bene perché l'utente Bing in realtà è incapsulato dentro un altro Bing. Però molto spesso il controller ha, bisogno, ha già il Bing, semplicemente questo Bing è vuoto perché è appena stato costruito e ha bisogno che il DAO glielo riempia con dei dati effettivi quindi questo significherebbe che un metodo gemello a questo potrebbe essere un altro metodo del tipo void fill utente by email e a cui passo di nuovo la mail ma anche il bin. No. c'è due modi di restituire un risultato o il metodo che chiamo restituisce l'oggetto che contiene il risultato, oppure il chiamante gli passa un oggetto vuoto, diciamo, e il metodo ci pensa a riempirne i campi. Questo secondo metodo lo useremo spesso, proprio perché per noi i bin molto spesso, quasi sempre, saranno creati da Tomcat, e quindi non è il DAO che se li crea. Allora avremo sempre un parametro in più che è il valore di ritorno, il posto in cui mettere il risultato. Ok? Questo è ehm, un modo tipico, poi se vogliamo fare la ricerca dell'utente per provincia, per ID, per altri criteri, avremo altri metodi e ciascuno dei quali in realtà so sotto farà una query diversa. A noi in questo caso eh, ne serv serv serviranno due metodi. No? Uno ci serve subito, l'altro per completare l'esercizio. Quello che ci serve subito è per l'elenco delle prenotazioni. Quindi avrò un metodo fill elenco utenti, elenco utente, con tutti gli utenti in cui ti passo già l'elenco utente Bing e... Mm? no, scusate, si chiamava lista utente B diamogli dei nomi coerenti mm? allora, un metodo del DAO l'utente DAO no, quindi è il DAO, il data access object che permette di accedere ai dati relativi all'utente uno dei suoi metodi è Dammi, riempimi, questo oggetto lista utente Bing, che io ti passo vuoto e tu mettici dentro, aggiungi dentro i vari utenti. Tutti, quindi non ha bisogno di parametri aggiuntivi per filtrarlo, no? Come vedete questo filler ha un parametro che indica il filtro, cioè che cosa devo cercare e un parametro che indica la destinazione, dove lo devo salvare. Qui, poiché non devo prenderli tutti, non ho nessun filtro. No. adesso qui si arrabbia perché non sa cos'è questo BIM perché ho usato un package diverso ma faccio subito l'import e non è questi due metodi di commento perché al momento non implementerò e cominciamo a implementare questo allora cosa faccio qua? La faccio esattamente ciò che facevo prima nel JSP, qui mi collego al database apro la connessione, lancio la query eccetera eccetera semplicemente al momento di usare i risultati non li stampo subito nell'HTML no, questo qui non conosce l'HTML no? non, non riceve request response come parametri, non sa, non sa perché viene chiamato c'è solo che c'è un BIN di elenco, di lista e deve riempirlo quindi di fatto riusiamo tutto questo codice da qua fino a Beh, copiamolo tutto e poi lo cancelliamo tutto questo codice carica il driver collegati fai a questo punto una select asterisco, cioè tutti i dati perché è vero che a noi, a noi prima serviva solamente visualizzare quei tre dati lì, però già che faccio la query non mi costa niente prenderli tutti poi ci penserò alla vista a usarli tutti oppure no ma almeno un metodo che mi serve in generale, non vado a fare sei metodi diversi, uno che mi dà solamente il nome, l'altro che mi dà il nome, il prezzo, eccetera, eccetera. Costa uguale una volta che il dato ce l'ho lo leggo. E qua whilers.next, ovviamente, il lavoro da fare sarà diverso. E poi c'è stand.close e poi c'è ancora connection.close. Che ho... si vede che era sotto, non l'ho copiata. Sì, era qua sotto, hm? ho dimenticato di copiarla. allora dobbiamo fare due cose uno è capire perché si arrabbia ma si arrabbia per due motivi tutte queste voci rosse uno perché mancano le import java.sql e due appena metteremo le import sarebbero ancora di più perché mancherà tutta la gestione delle eccezioni i try catch allora cominciamo a mettere le import da Java, ricordiamo sempre java.sql eh? mai nient'altro connection java.sql Statement, java.sql, result set, java.sql. E poi c'è una serie di... Adesso che ha trovato quali sono le classi giuste si arrabbia ancora di più, dicevo, perché ci sono delle eccezioni di tipo il class.forname può dare l'eccezione class.notfound che avevamo visto la volta scorsa, quando lui non riusciva a trovare la classe giusta, no? eh, perché non era nel class path. Facendo dentro la pagina GSP non ci segnalava nessun errore, perché queste eccezioni venivano tutte catturate per noi da Tomcat, che poi mi, cioè, ci generava, diciamo così gentilmente, la pagina di errore. Qui, che siamo dentro una classe, eh, ce lo dobbiamo fare noi, e poi tutti gli altri generano, vedete, un'eccezione tipo SQL SQLException, SQLException, SQLException, eccetera, no? quindi tutti eccezioni dello stesso tipo. Allora, cosa deve fare questo poveretto fill list utente quando eh, succede un'eccezione, quando c'è qualcosa che non va? E in realtà dovremmo decidere a livello di applicazione come decidiamo gestire gli errori interni, no? normalmente non deve mai succedere, però magari il database in quel momento si è scollegato, c'è qualcosa che non funziona, allora... In, in Java ci sono due cose che puoi fare con le eccezioni. Tre. Una è le gestisci localmente, tra i catch e nel catch eh, metti del codice che ti permetta di continuare l'elaborazione. Due le propaghi verso l'alto. Propagare dall'altro l'alto vorrebbe dire che questo metodo fill list utente lo dichiariamo trous. Ah. SQL exception cioè, questo metodo quando lo chiamo eh, potrebbe generare SQL exception quindi vedete che sono, sono scomparsi i rossi da sotto perché dice vabbè, è vero che connection.createTenment potrebbe generare un'eccezione. In questo caso, dichiaro che questa eccezione viene propagata al chiamante che però non mi piace perché sto ribaltando sul controller. La gestione di eccezioni tipo SQL, che lui non conosce, non è il controller che deve sapere che cos'è l'SQL, che cos'è il database, perché se poi questo DAO, anziché usare JDBC, usasse altri metodi per ottenere i dati, le eccezioni sarebbero diverse, è brutto, non è il posto giusto. Quindi quello che potrà, possiamo fare è, è d'altra da, da, parte, anche gestire le eccezioni qua sotto, dentro questo metodo, vuol dire o fare in modo che questo metodo anziché ritornare un void ritorni un booleano che dica è andato bene o non è andato bene e allora è tutta responsabilità del chiamante eh, il controller deve ricordarsi di controllare questo valore che però è una responsabilità che sto propagando verso l'alto è un po' lavarsi le mani, si tu ma devi ricordarti, molto brutto perché se poi uno si dimentica che l'applicazione fa cose casuali sbagliate Oppure il terzo metodo, cioè quello che faremo, è catturiamo l'eccezione localmente e la trasformiamo in un'eccezione più generica, gestibile dal controller. Quindi la trasformiamo in una runtime exception, eh? anziché, ehm, anziché una eccezione specifica. E quindi, di fatto, se capita un'eccezione qua dentro, la, pro la, pro la propaghiamo al chiamante ma la propaghiamo sotto forma di eccezione generica e non di sql exception che poi al suo interno conterrà la sql exception così ovviamente il controller deve verificarlo se per caso il controller non lo verificasse questa eccezione generica sale a livello di tomcat e allora perlomeno a tomcat ci arrivo e, mi, e lui mi mostra il messaggio d'errore quindi sarà poi il controller che decide a seconda di quanto sia ben implementato se catturare le eventuali eccezioni che questo metodo genera e quindi in qualche modo recuperare se riesce oppure perlomeno dire all'utente in modo gentile questa operazione, scusa in questo momento non ce la faccio farla, oppure se lui non lo gestisce, sicuramente lo gestirà qualcuno, perché è comunque un'eccezione che qualcuno deve gestire a qualche livello. Se invece fosse un booleano vero o falso, se qualcuno non, non lo legge e non lo gestisce, va, va perso, scompare. Eh? Allora, per farla breve, tutto questo mondo qua, dobbiamo mettere in un gran bel metodo try-catch, E quali sono le eccezioni che vogliamo catturare? Sono la eh, SQL exception, soprattutto, poi non mi ricordo se si può metterne più di una. Eh, ok, aperta graffa, e qui c'è il codice. Eh, aspetta, così... poi forse si può anche mettere allora in questo caso diciamo vabbè eh, ti ho catturato se ti trovo rilancia una nuova eccezione di tipo exception in generale Non è exception forse. Eh. Runtime exception, runtime error exception. La runtime, eh. runtime exception è sempre possibile, è l'eccezione che viene catturata e viene propagata in automatico, non deve essere dichiarata nello specifico. Qui trasformo la SQL Exception in una runtime exception che quindi è sempre attivata. La seconda era anche, eh, devo fare la stessa cosa, anche per la class not found exception e faccio la stessa operazione. Quindi ho un try che mi cattura le eccezioni, i tipi di eccezioni che possono essere generate e ciascuna delle quali viene ribaltata verso l'alto. No? Fatto questo vuol dire che se tutto funziona bene, se qualcosa non funziona, il controller troverà un'eccezione che si gestisce bene, gestirà lui come vuole, se non gestisce arriva a Tomcat, mi dà la stessa pagina di errore che avevamo prima. Adesso eh, speriamo che tutto vada bene. Se tutto va bene, ciò che dobbiamo fare qui, quando andiamo a navigare, no? a esplorare il result set, è riga per riga prendere i dati e metterli dentro la nostra lista utente BIN. Quindi dovremo creare un utente BIN U, lo creiamo... In questo caso è una classe normale, stiamo creando un oggetto normale, non un vero Bing, perché non viene memorizzato in request o in session, un oggetto così di comodo, ma riusiamo la stessa classe per fare un'altra cosa. L Utente Bing, lui vuole sapere cos'è, ma è questo qui. E poi lo devo popolare. Allora, il nome, ad esempio u.setNome, lo prendo da resultSet.getString, di nome. Giusto? Quindi sono sulla prima riga, prendo il nome, prendo la, il valore della, del campo nome, lo metto dentro la proprietà nome del Bing. E poi farò la stessa cosa per l'email. Poi farò la stessa cosa Cosa c'era? L'età, però questa volta è un getint, non è un get string, poi avrò il prezzo, get double, e infine c'era la data. Quindi riempie le proprietà del Bing prescando i valori delle varie colonne della riga corrente. Questo oggetto, una volta che l'ho creato e riempito, lo accodo alla lista utente Bing e che mi è stata passata come parametro. Quindi io ho ricevuto una lista che conteneva niente, adesso ho creato un nuovo utente e punto add e lo aggiungo alla lista, più righe trovo e più questa lista crescerà. A ogni interazione creo un nuovo utente bin e lo riempirò con i campi della riga corrispondente. Ok? Qui siamo in un data access object, il suo lavoro è quello di fare query, di interfacciarsi col database. Quindi questo codice qui è già definitivo, è nel posto giusto. L'unica cosa che non è tanto nel posto giusto è questa. Queste tre istruzioni, perché se immaginiamo di avere tanti DAO con tanti metodi, ciascuno, tanti metodi ciascuno, il fatto che ciascuno conosca la stringa di connessione non è bello, perché la vado a replicare in tanti posti diversi. E quindi metteremo da qualche parte questa informazione a fattor comune una volta per tutte in una classe che contiene solo quello, ad esempio, che abbia solamente il metodo getConnection che fa quelle tre righe lì. Lo facciamo dopo, per ora andiamo avanti così, no? È solo per dire, queste tre righe non mi piacciono ancora perché lì non vanno bene perché dovrebbero essere replicate in tutti i metodi. Quindi mi serve un metodo di una classe da qualche parte in cui c'è scritto quello. E basta. Lo facciamo tra un secondo. Prima finiamo di implementare questo. Allora, fatto questo, diciamo che siamo al 90% del lavoro, perché si tratta di fare il controller che non fa altro che chiamare questo DAO e dire riempi questa lista, e una vista che scandisce gli elementi della lista e li mette a video. Allora facciamolo. Nuova pagina JSP. Abbiamo detto che si chiamava do elenco prenotazioni. E do elenco prenotazioni è un controller, quindi ripuliamolo così, ci ricordiamo che non dobbiamo generare html che deve innanzitutto istanziare il Bing, lista utente Bing, con scope di richiesta, in modo che questo bin sia accessibile poi anche alla vista. Quindi, prima cosa che farà, farà un gsp, due punti, usebin, id uguale, elenco prenotazioni, ad esempio, class uguale, eh, dunque, it.polito. Uh, lista utente bin, questo qua e poi scope uguale request è un po' a capo così diventa leggibile mm? creiamo il bin con scope di richiesta questo qui è vuoto, il suo costruttore inizializza con una lista vuota dopodiché chiediamo al DAO di riempirlo a questo punto dobbiamo entrare in Java e creare il DAO utente DAO uguale new eh, scusate UDAO uguale new utente DAO E l'utente DAO avrà ovviamente il suo package DAO con la ILO maiuscola, l'ho scritto. Dopodiché una volta che ho creato il DAO, e eh, notiamo solo, non ho dimenticato di dirlo prima, lo noto adesso, questa è una classe che ha quasi sempre, quasi sempre, solo metodi, non ha dati. Mentre un Bing di solito ha i dati e pochi metodi, cioè oltre il get, set e validate, che di sono i metodi di gestione dei dati per contenere i dati, aggiornare i dati, cancellarli, modificarli, ma il suo lavoro è quello di contenere i dati, il DAO è contrario, manipola dati altrui, ha i metodi per andare a trasferire questi dati, riempire oggetti, leggerli, eccetera. Ma lui non si ricorda nulla, quindi è un oggetto vuoto solo fatto di metodi, di procedure. È senza stato, no? si direbbe. Quindi il costruttore non fa nulla, non ha, non ha parametri per natura sua, non, non ha uno stato interno da inizializzare. Poi ci possono essere delle eccezioni, per carità, in cui il DAO magari quando ha fatto una query si ricorda il risultato in modo che se subito dopo gli richiedo qualche cosa ce l'abbia già lì e non deve andare a richiedere il database, ma quello se vogliamo sono ottimizzazioni. A questo punto l'UDAO gli chiedo, senti per favore riempimi, fill, come, come si chiamava, fill I... lista utente e ti passo il bin, che si chiamava l'ecco prenotazione che ho appena creato. E dai o maiusco is not visible cosa ho sbagliato ho dimenticato di mettere public ok tu elenco prenotazioni siamo qua. tu elenco prenotazioni sei a posto adesso? no? c'è ancora qualcosa che non ti piace? It's not visible, ma l'ho appena fatto. Public void fill list utente. A volte ci sono degli errori no, che, che non vanno via immediatamente quando edito il JSP perché lui gli errori li va a vedere sulla classe Java sottostante. e Finché non modifico il JSP, la classe Java non la ricompila. Non so se avete visto, io ho, aggiunto, ho, aggiunto, ho, tolto, ho cancellato un carattere, ho salvato, lui salva il gsp, ricompila la classe Java e aggiorna i, i, i messaggi d'errore. No? Quindi, a volte se da un messaggio d'errore, diciamo, non appena corretto, provate a salvare, obbligarlo a salvare e quindi ricompilare la classe, ok eh, a questo punto il controller ha finito, no? in questo caso non ha nessuna logica di controllo da fare, non ha nessun controllo da verificare, non è nessuna condizione e quindi fa forward jsp.forward uh, dove page uguale più elenco prenotazioni punto l'avvio elenco prenotazione sarà la pagina che si trova già la pappa fatta ha già un listo utente BIN che contiene tutti i dati non deve fare altro che visualizzare quelli che le interessano creiamocela elenco degli utenti prenotati Cosa deve fare? Innanzitutto deve agganciare il bin, lo stesso bin del della controller, quindi lo vado a prendere di qua. Agganciato il bin, semplicemente lo percorre. Quindi mettiamoci, non so, un titolino per farlo anche. magari con forma di lista puntata, oppure di lista numerata, magari, meglio, e in quella lista numerata scandiamo la struttura dati Quindi for, eh, dunque, utente, bing, u, due punti, lista utente, eh, elenco prenotazioni, non è for it, for, punto get lista, ah non è lì, aspetta eh, cos'è? elenco di prenotazione e un listatente utente get list ah sì perché manca il package di questo ok allora avete già visto questa sintassi per il for sulla destra for, anzi normalmente c'è il for con le tre condizioni inizio, punto e in virgola, condizione finale punto e in virgola, incremento eh? in Java esiste quest'altra sintassi col due punti, che è diciamo così, un modo molto sintetico di gestire un iteratore. Forse avete visto la classe iterator che permetteva di iterare su una struttura dati. La versione semplice è questa, in cui sulla destra ho una collection, in questo caso una list. No, ricordate che il metodo getList restituiva una list di utente B. Sulla sinistra ho la dichiarazione di una variabile del tipo dell'elemento della lista. Quindi è una lista di utente Bing, in questo caso ho una variabile che chiamo U che rappresenta un singolo utente Bing. Quindi che cosa fa questo tipo di ciclo for? Itera sui vari elementi della lista, per ogni elemento della lista esegue una volta il corpo del ciclo for e ad ogni nuova iterazione assegna al riferimento U l'oggetto successivo della lista, quindi il primo, il secondo, il terzo il quarto utente. Eh? quindi senza a fare un ciclo da i alla size della lista e poi prendere get di per prendere il diesimo elemento questo fa tutto quando diciamo, dobbiamo scandire un elenco dall'inizio alla fine in modo più veloce e più sicuro allora a questo punto una volta che abbiamo il singolo elemento beh, stampiamolo, no? allora dobbiamo fare out.println di che cosa? beh, siamo in una lista, quindi in un elenco html quindi mettiamo un li e dentro questo li ci mettiamo perlomeno il nome u.getNome e il che ne so trattino e anche il cognome eh l'image scusate e poi quello che vogliamo farci essenzialmente Qui diventa puramente eh, un aspetto estetico di mettere in HTML i dati che servono nel modo giusto. Mm? Allora, riassumendo, vediamo tutto il giro che ha fa fatto questa cosa. La richiesta arriva al controller. Il controller istanzia il bin elenco prenotazioni. Questo JSP useBin non fa altro che prendere lista utente bin e lo inizializza mettendo, creando una nuova lista vuota, che sia in grado di contenere classi di tipo utente bin. Poi, sempre il controller crea una nuova classe utente DAO che non ha costruttore, quindi non ci serve a niente, e poi chiama il metodo fill list utente del DAO. Il metodo fill list utente fa tutte le query sul database, con un ciclo estrae i dati dal database, li mette dentro oggetti appena creati e accoda questi oggetti alla lista che inizialmente era vuota. Quando ha finito di accodare tutti gli elementi nella lista, esce, torna indietro, torna al controller, il quale controller ha finito il suo lavoro e passa la palla alla vista view elenco prenotazioni. La vista ciò che fa è andare ad agganciarsi al bin che a suo interno contiene la lista e chiamare il metodo getLista del bin che restituisce il riferimento diretto alla lista che contiene gli elementi quindi qui non c'è molto incapsulamento, perché vedo direttamente la property interna ma è il metodo più veloce se vogliamo anche se non è il più diciamo così robusto se dovessi cambiare il tipo di struttura dati ma per queste cose può andare bene quindi ottengo una copia della lista vera e propria e itero su questa lista prendendo uno per uno i vari utenti BIN che erano stati messi dentro dal DAO e di questi identi Bing estraggo i campi che mi servono e li metto in HTML. Quindi lo, le operazioni che faccio e l'ordine con cui le faccio è lo stesso di prima. Semplicemente lo spezzate ciascuna nel proprio posto. Vediamo se funziona anche nei fatti, non solo a parole. Proviamo. Eh, dunque, magari MySQL lo attiviamo. Se no. sì che voglio attivarlo ok dopodiché possiamo provare a lanciare la pagina do elenco prenotazioni Che, con mio stupore ha funzionato al primo colpo, ah, anche perché abbiamo fatto copia e incolla quasi di tutto, quindi due elenco prenotazioni, abbiamo fatto tutto il giro e ovviamente abbiamo ottenuto il risultato analogo a quello della volta scorsa. E' bella che anche la somma del prezzo, ma farebbe, faremmo in fretta a farla nella vista, no? Okay. Quindi useremo sempre questo modo di lavorare e questo modo di lavorare ci tornerà utile perché nel momento in cui dovremo aggiungere nuove funzionalità sapremo dove aggiungere senza toccare più da nessun'altra parte. Ad esempio la parte che manca no, nel nostro sito, questo qua fa vedere l'elenco degli utenti prenotati. Poi sarebbe bello qua sotto mettere un bel link del tipo aggiungi un nuovo utente e ci manda alla funzionalità che avevamo sviluppato la settimana scorsa. E a questo punto possiamo aggiungere il metodo effettivamente per salvarli questi nuovi utenti nel database. E vedremo che ci mettiamo 5 minuti, avendo già tutta l'infrastruttura pronta. Allora facciamolo. Vuol dire che nel, nella view aggiungo un link in fondo. Dico ok, allora guarda, caro mio... Puoi anche andare alla pagina do prenota.jsp per aggiungere un nuovo utente. Quindi giusto per vedere cosa succede, clicco su aggiungi un nuovo utente e mi porta al form della volta scorsa, qui c'è ancora il null di errore che avete visto, avevo dimenticato di gestire nel metodo get, vale. e qui abbiamo tutta la parte che funzionava, ci manca solo un pezzettino, ci manca il pezzettino in cui diciamo, quando i dati sono corretti, magari salvarmi anche nel database. Eh? Ok, ma questo lo sappiamo fare, perché abbiamo un controller, du prenota che a un certo punto è pronto per dire la registrazione si può fare e qui lui fa il furbo no? finge e dice ok ti faccio vedere la conferma che l'ho fatta in realtà basta semplicemente qua in mezzo aggiungere un'istruzione che chiede al dao salvami nel database basta aggiungere al DAO un metodo di creazione, Quindi non è fill list utente, ma è un metodo public void eh, crea, pute, crea utente, a cui passo un utente bin. E questa volta farò un'istruzione di insert, quindi si ricopia buona parte di ciò che abbiamo, tutto il try catch, tutte queste cose qua mi servono. dove la differenza è che anziché una select dovrò fare una insert into utente e adesso poi la completiamo la query ma ce la facciamo nel query browser per essere sicuri che funzioni bene e poi anziché eh, execute query useremo il metodo execute normale execute update scusate che esegue l'aggiornamento e non un'interrogazione. Infatti questo metodo non deve ritornare nulla. Come si fa a inserire? Allora, cosa, come facciamo a, a inserire un nuovo utente? Eh, serve una query di questo tipo. Qui abbiamo prenotazioni, tabella utente. La tabella era fatta così, se aggiungiamo un nuovo utente, prezzo 20. Se non sbaglio se quando clicco apply, ecco, mi fa vedere la query da fare per inserire un nuovo elemento. No? Ci ha giocato interattivamente, ma per me è stato un trucco per farmi compilare la query da qualcun altro e non dovermi ricordare la SQL, non dito la loro baralis. E quindi posso semplicemente prendo copia e incollo qua. dove qua bisogna fare attenzione che ha due cose, uno gli a capo, quindi insert into prenotazione utente, andiamo a capo. Aspetta che ho sbagliato qualcosa, più a capo e poi punto e virgola in fondo chiuse virgolette, punto e virgola allora vedete qual è la sintassi la sintassi è insert into tabella basterebbe scrivere utente in realtà il query browser ci mette anche davanti il nome del database togliamolo in più il query browser ci mette questi apici rovesci che servono per poter scrivere per poter delimitare dei nomi che contengono anche caratteri non asci per cui nomi di tabelle, colonne che potrebbero contenere ad esempio degli spazi o dei punti a loro volta, o degli underscore, MySQL usa questa, però è una cosa molto specifica di MySQL, quindi io preferisco di pulirla, così come questi sono i nomi delle colonne, in realtà sarebbe opzionale specificare i nomi delle colonne, basterebbe riportare i valori in ordine giusto, ma poiché l'ordine delle colonne è una cosa che non è sempre visibile, potrebbe anche cambiare nel tempo, è meglio sempre e poi dentro il campo value ci sono gli effettivi valori che inserirò allora ovviamente non devo inserire un utente che si chiama nuovo ma l'utente il cui nome è nel bing quindi questo nuovo non c'è e ci metterò qua u.getNome gli apici fanno parte della sintassi della insert quindi rimangono apice poi ci concateno dentro il nome chiuso apice Virgola, la mail non è nuovo ma è u.getEmail. 100 era l'età. Questo era particolarmente longevo. u.getEtà. Poi, volendo, sto andando troppo in là quindi posso anche andare a capo. E questo è un lavoro certosino e pallosissimo di copia e incolla e di costruzione un pezzo per volta di una stringa, combinando pezzi di sintassi SQL con pezzi di sintassi Java per andare a capo nel punto giusto con pezzi di getter no, delle proprietà di un bin. Get, eh, et, eh, questa cosa era, mi sono perso la data, grazie, e l'ultima è u.getprezzo. prezzo. Adesso tutto funziona solamente se la data, ah il punto di virgola finale non serve, eccolo qua, questo qui. salviamo qua c'è qualcosa, ah, gli manca un punto e virgola ok, dovremmo essere a posto quindi è stato faticoso a costruire questa stringa vediamo se funziona io l'unico dubbio che ho è che la getData restituisce un oggetto java.sql.date No, no java.util.date. Mettendolo qua in una stringa, chiama il metodo toString, che stampa la data nel formato di sistema, eh? che purtroppo è diverso dal formato, ma, temo, io non sono sicuro, onestamente, se il formato stampato dalla date.toString sia accettato dal database. Ma lo scopriamo subito, purtroppo. Ok. andiamo questo metodo qui dove dobbiamo richiamarlo? qua noi eravamo nel view nel do prenota a questo punto dopo aver calcolato il prezzo prima di fare il forward alla conferma salviamo questo nel database quindi quando diamo la conferma la diamo di un inserimento effettivamente avvenuto no. a parte le complicazioni della stringa SQL abbiamo semplicemente aggiunto un metodo un DAO e quindi abbiamo utente DAO UDAO uguale new utente DAO e poi UDAO punto crea utente di utente, fatto. Vabbè, utente DAO devo dire cos'è, ma adesso glielo dico. E siamo a posto. Quindi in, siamo intervenuti in modo veramente chirurgico dentro il controller, una riga e mezza, perché abbiamo un DAO e il DAO è già capace a leggersi e scriversi a prendere i BIN, perché abbiamo deciso un formato in cui rappresentare i dati dell'utente e sarà sempre questo, questo utente BIN lo stiamo usando sia per rappresentare i dati che compaiono in un form, sia per rappresentare i dati che compaiono in una tabella. In realtà i dati del form e quelli della tabella non sono esattamente identici, no? perché ad esempio nel form non c'è né il prezzo né la data, nella tabella invece sì. Questo Bing è omnicomprensivo, quindi poi ciascuno userà il sottoinsieme dei dati che gli serve, però la struttura dati è unica e quindi tutti i metodi operativi, i DAO, usano questa struttura dati complessiva e anche le viste sanno che ci sono dei campi e usano solamente quelli che gli servono. Quindi abbiamo fatto lo sforzo di definire un dato astratto utente rappresentato da questo bin e a questo sforzo adesso ci sta già ripagando. Immaginate se avessimo lavorato avendo 5-6 stringhe, il nome, l'email, la data, eccetera, eccetera, portate avanti come stringhe spicciole, sfuse. No? Non ci avremmo già più capito nulla. Per modificare questo avremmo dovuto raggiungere... 15 righe di codice, non una. Ok, adesso vediamo se funziona. Noi avevamo il nostro browser che diceva nome nuovo, email, nuova, email, punto email.it, età, 80. Prenota, prenotazione effettuata con successo. Vediamo se è vero. Per vedere se è vero andiamo a vedere il database magari. No, non andiamo a vedere il database perché mai. Abbiamo l'elenco, eh, aspetta che mi sono perso le finestre, abbiamo l'elenco prenotati che basta aggiornare, ma infatti non c'è. Allora, dopo prenota magari la salviamo, poi riproviamoci. Aggiungi un potente. Ah, ecco. Andava bene perché non l'avevo salvato. Eccolo qua. Data trange. Incorrect data in value. For column data e trovo 1. Eh, mi dice che è un errore di JDBC e mi dice che la data specificata in questo modo non va bene, perché l'SQL vuole le date in formato ISO, no? anno trattino mese trattino giorno, e non in formato esteso o verboso in questo modo. Allora, ci sono due modi. Tre modi no, di affrontare questo errorino. Il primo, però non abbiamo tempo e non, non voglio farmi un mal di testa ad aprire la classe calendar e tutte le date dei simple date formatter e queste cose qua. Cioè fare in modo che Java formatti la data come vuole l'SQL. Mm? Primo modo, si potrebbe fare dichiaro per pigrizia di non aver voglia di farlo adesso secondo modo eh, noi questa data dove l'abbiamo calcolata? l'abbiamo calcolata all'istante di creazione del bin noi potremmo benissimo dire al database caro database calcolate tu la data perché il codice java deve avere una data che poi passa al database tanto sarà passato un millisecondo e tanto questo bin che contiene questa data muore un secondo dopo. Quindi potrebbe non interessarmi. Potrei modificare la query, questo è un cambiamento un po' di impostazione del progetto, ma dov'è il DAO? Modificare la query anziché mettere u.getData, mettere tranquillamente, fatemi una duplicare, un bel now, che è, una SQL che è una funzione SQL che restituisce la data corrente. Quindi chiedo al database, nel momento in cui inserisci questo dato, metti un timbro datario, il timestamp, metti la data di oggi. In questo modo il campo data del Bing non viene usato e viene salvato nel database un valore che il database si ricalcola per conto suo. Ma sicuramente è una scorciatoia. Il terzo modo, che sarebbe quello più furbo, questo è molto veloce, comodo, ma ha il difetto che potrebbe esserci un leggero disallineamento tra la data che visualizzo nella pagina di conferma e la data che viene realmente salvata nel database. Roba da gente molto pignola però concettualmente sono due dati diversi il terzo modo di risolvere questo che sarebbe il modo più pulito e corretto nel senso che salva sia la semplicità che l'allineamento la, la, delle informazioni è quello di usare un modo diverso per costruire le query perché un pochino puzza questa cosa qui no? in cui devo prendere le stringhe, entro, esco, apici, concateno, è di un fragile che fa paura. E poi le conversioni me le devo fare io tutte a mano tra i vari tipi di dato, devo tener conto della sintassi in cui quel database vuole le date, ma ora le vorrebbe già in un modo diverso, o le accetta in un modo diverso. Allora, la soluzione, che non ce la facciamo vedere oggi, è farci convertire le date dal livello JDBC, è il suo mestiere. Allora, dobbiamo riuscire a trovare, e vi dico già come si chiama, si chiama Prepare Statement, una, un oggetto statement più furbo, che non accetti solo una stringa, ma che accetti una stringa con dei parametri che poi posso riempire. Riempire passando direttamente degli oggetti, non dei pezzi di stringa da concatenare. E questo ci servirà, oltre che per risolvere il problema delle date, anche per risolvere il problema di sicurezza grave di questo sito che stiamo facendo. Ma per ora l'abbiamo tamponato con questo Now e ci appuntiamo che questa cosa qua va modificata in un Prepare Statement. E lavoro per la prossima settimana, sappiamo che non abbiamo finito, anche queste tre righe qua dobbiamo sistemarle meglio. Ok, adesso dovrebbe non dar più errore, quindi provo a prenotare questo utente, mi dice prenotazione effettuata con successo, chissà se è vero, do elenco, andiamo nel mio elenco, o lista, come si chiamava, do elenco, -elenco prenotazioni.gsp, effettivamente il nuovo c'è. Me l'ha messo come secondo e non come ultimo: misteri della SQL. Quando voi fate una query, una select, sapete che i risultati saltano fuori nell'ordine che vuole il database. Noi poi abbiamo usato una, linked, una array list che aggiunge i campi in ordine, quindi dobbiamo fare attenzione a non usare altre strutture dati che magari le rimescolino. Però il database per sua natura restituisce i dati nell'ordine che preferisce. Se noi vogliamo imporre un ordine, dobbiamo ricordarci di mettere un order by nella query, quindi order by date ad esempio. Eh? Altrimenti saltano fuori nell'ordine che preferiscono. Di solito nell'ordine di inserimento, ma non è detto. In questo caso, eh? non era l'ordine di inserimento. E così via. C'è ancora qualche cosa che non funziona qua, eh? cioè, sto, non sto gestendo qualche anomalia, ad esempio il fatto che l'email è chiave primaria. E quindi io dovrei evitare di provare ad inserire, neanche di provarci ad inserire un, un dato che, che abbia come email un campo che già esiste. Allora, o posso fare una query prima oppure dovrei controllare nel du prenota quando faccio crea utente anziché essere un void. Come ho fatto, dovrebbe ritornare un booleano del tipo l'ho creato oppure non l'ho creato. E come fa a sapere se l'ha creato o no, se c'è stato un vincolo di chiave primaria oppure no? Beh, lo sa da qui. Execute update ritorna un intero. Allora, questo intero è 1 se ha inserito una riga, è 0 se non ha inserito nessuna riga. Non genera eccezioni, in questo caso, perché la query è giusta e il fatto che non venga inserita <ride> fa parte del normale funzionamento. Quindi la gestione del, dei duplicati qua non c'è, andrebbe aggiunta per avere l'applicazione completa. Però perlomeno stiamo cominciando a ragionare no? sull'architettura e spero di essere riuscito a convincervi che conviene fare lo sforzo in più di prenotare le cose in questo modo, perché poi abbiamo visto che per aggiungere funzioni o modificarle dobbiamo a questo punto fare azioni locali. Vedremo poi, tra non molto... Che tutta questa parte di connessione al database la rivoluzioneremo completamente per ragioni di efficienza di prestazioni, no, dicendo solo il perché, perché non è possibile che ogni volta che faccio una query debba aprire e chiudere una connessione al database. Aprire una connessione al database è un'operazione costosa in termini di CPU per il database, quindi succederebbe che magari una pagina, per tutte le operazioni che devo fare ci metto 20 millisecondi e poi ce ne metto 200 per fare quella connect. Ogni volta, non ha senso. E qui c'è un meccanismo che si chiama il connection pooling, in cui il Tomcat quando parte apre 20 connessioni verso il database e poi riusa sempre le stesse, come un giocoliere, no? se le passa di metodo in metodo. Quindi cambieremo completamente questo metodo lì per risparmiare sul numero di operazioni di connessione. Ma il bello sarà che quando toccheremo questo, nei controller, nelle viste, nei bin non dovranno più essere toccati. Solamente i DAO, perché ovviamente sono loro che devono parlare col database. Quindi cominciamo a assaggiare quello che può essere il ritorno no, di una progettazione che inizialmente ci è costata sicuramente un po' di più. Ok. Um... No, la settimana prossima c'è ancora tutta, quella successiva... Non devo ancora capire il primo novembre che è giovedì è festa, e quindi sicuramente le tre ore del giovedì non avremo. Quindi sto parlando tra due settimane. La prossima finiamo questi discorsi che abbiamo lasciato in sospeso oggi il 2 novembre. Non so cosa succederà, nel senso che al momento mh, non ho visto nessun avviso di sospensione delle lezioni. Eh, del Politecnico, non si sa se stiamo, stiamo all'occhio, all'orecchio, no? se se arrivasse un avviso dal Rettore che sospende o no le lezioni non ci sarà ponte, non lo so eh, fatemi anche capire voi se avete altre lezioni per cui comunque ci sareste oppure se fosse l'unica lezione che avete in questo giorno vediamo di spostarla e recuperarla in altra data no? per evitare di, di trovarci in tre oppure decidiamo di farla online e basta io la registro e voi la guardate Tre... tre ore con? Eh beh allora magari sentiamo se c'è lui io ci sono, non c'è problema se ci siete voi io ci sono a meno che il rettore non chiuda tutto il Politecnico ok ma abbiamo tempo la settimana prossima di parlare grazie